Ogni bambino dovrebbe poter andare a scuola e studiare per il proprio futuro, ma non sempre è così. Molte scuole sono senza libri, matite, banchi e sedie. Alcune scuole sono senza il tetto e nei giorni di pioggia ci piove dentro. No, la pioggia no! Ma per noi ogni scuola conta e oggi anche tu puoi fare la differenza. Ciao! Siamo i ragazzi di Poi Africa, il gruppo missionario dei Cappuccini di Faenza. Nell'estate del 2019 andremo in missione nel Dauro Conta, una regione dell'Etiopia, guidati dai frati Cappuccini. Qui i frati hanno finanziato la costruzione della nuova scuola elementare della città di Tarcia, che ospiterà quattro classi di bambini. Ma in questa scuola c'è ancora molto da fare. Il tetto è da completare, gli insegnanti vanno formati e molto altro ancora. Dona al progetto Adotta una classe su www.ideaginger.it In questo modo porteremo con noi anche il tuo aiuto ai bambini dell'Etiopia. Aiutasi a completare il tetto della scuola elementare di Tarza. Dacci una mano perché anche il Dauro conta!